Buonasera, eh, ringrazio il professor Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che mi accompagna oggi nella lettura del bollettino. Intanto oggi vi daremo notizia delle, dei dati che abbiamo riscontrato. Manca la Regione Campania che non è arrivata in tempo utile per la comunicazione dei dati, aggiungeremo i dati della Regione Campania nel bollettino di domani. Iniziamo con il dato dei guariti. Oggi registriamo 1.084 guariti, è un numero veramente importante. Questo porta il numero dei guariti a 4.025, un incremento del 37% del numero dei guariti rispetto al valore precedente. E' di 2.648 l'incremento delle persone attualmente positive, quindi come vedete nel corso anche di questa settimana abbiamo un trend sostanzialmente stazionario nell'ambito dei valori che abbiamo comunicato nei giorni scorsi. Il totale delle persone attualmente positive è di 28.710, 12.090 sono in isolamento domiciliare senza sintomi e con sintomi lievi. 2.257 sono le persone in terapia intensiva, purtroppo oggi vi devo comunicare anche il dato dei deceduti, registriamo 475 deceduti, per quanto riguarda l'attività di supporto alle strutture sanitarie voglio ricordare che oggi il dato complessivo dei pazienti trasferiti attraverso il sistema della CROSS è di 55 pazienti ed è proseguita l'attività di installazione di strutture mediche campali. Ieri vi avevo parlato dell'ospedale dell'ANA di Bergamo eh, a Bergamo Fiere, Associazione Nazionale Alpina, e della ONG americana a Cremona. Sono in corso le attività di installazione degli ospedali da campo delle Forze Armate a Crema e Piacenza. Qui voglio ringraziare le Forze Armate che sono vicino al Dipartimento e al Servizio Nazionale della Protezione Civile e alle Regioni per portare avanti l'attività di soccorso alla popolazione. È proseguita l'attività di distribuzione delle mascherine e dei eh, ventilatori. Abbiamo distribuito oltre un milione di mascherine e 40 ventilatori per la eh, ventilazione polmonare. Per quanto riguarda eh, le altre cose voglio ricordare che il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base di quelle che sono state le sollecitazioni pervenute nei giorni scorsi, ha aperto un conto corrente per raccogliere le donazioni da parte dei nostri connazionali e troverete sul sito tutte quante le informazioni sul conto corrente e gli estremi del conto corrente. Queste donazioni saranno utilizzate per l'acquisto delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi di protezione individuale. Voglio infine concludere con un messaggio di vicinanza, vicinanza ai sindaci dell'area della Bergamasca che in questo periodo stanno insieme con tutte le strutture sanitarie, con la popolazione, vivendo un momento di grossa Fatica di grosso impegno quindi gli siamo tutti quanti vicino e voglio anche da ultimo ricordare che è necessario adottare corretti comportamenti quindi voglio richiamare ancora una volta l'esigenza di contenere al massimo gli spostamenti perché anche i dati di oggi sul numero dei guariti e sul numero soprattutto dei contagiati ci fanno pensare positivo con l'adozione dei corretti comportamenti. Io mi fermerei qui, darei la parola al Professore Brusaferro. Prego Professore. Grazie, buonasera a tutti. Eh, come sapete noi due volte a settimana come Istituto Superiore di Sanità produciamo dei dati e dei rapporti più approfonditi sia sull'andamento dell'epidemia sia sull'andamento della mortalità, oltre all'infografica che viene prodotta ogni giorno. Eh, Oggi vorrei focalizzare un po' eh, l'attenzione insieme a voi su questi rapporti, rapporti che peraltro trovate all'interno del nostro sito. Il rapporto sull'andamento, diciamo, delle curve epidemiche mostra sostanzialmente come, eh, e parliamo dei casi confermati, eh, mostra come sostanzialmente la curva epidemica a livello nazionale sia in crescita, mostra anche dalle mappe che potete trovare anche dall'infografica come ancora una volta siano alcune regioni del nord Italia quelle che sono maggiormente coinvolte oggi nella circolazione eh, locale e nel numero di persone positive, ma soprattutto nel numero di persone che poi si rivolgono ai servizi sanitari, in particolare agli ospedali e alle terapie intensive. L'ha citato prima il Commissario Borrelli eh, che in realtà alcune aree del Paese si stanno attrezzando in maniera straordinaria e Anch'io voglio esprimermi insieme a lui la vicinanza ai colleghi e alle autorità e a tutti i cittadini di quelle aree che stanno impegnandosi veramente in maniera ammirevole in un momento di grande difficoltà. Detto questo il dato che noi vediamo è che comunque nelle altre aree del Paese c'è una crescita ma non è così eh, veloce. È però questo un elemento importante da prendere in considerazione perché non deve illuderci e quindi coloro che poi guardassero nelle mappe regioni che apparentemente non hanno numeri così elevati come quelli che oggi caratterizzano alcune zone della Lombardia, alcune zone dell'Emilia Romagna, zone del Veneto, della Liguria, del Piemonte, anche, e in parte anche della, delle Marche. Questo non deve creare false illusioni perché soltanto e soltanto, ribadisco, se tutti ci comportiamo in, in determinato modo, come è raccomandato, se tutti evitiamo contatti stretti e manteniamo le regole di isolamento, distanziamento sociale che abbiamo definito, solo questa è la vera misura che ci può aiutare a rallentare la diffusione della curva epidemica. Detto questo noi sappiamo che l'impegno importante è quello delle terapie intensive, anche perché è vero che sono un numero limitato di persone che ha bisogno di supporto alla terapia intensiva, ma quando il numero degli infetti o il numero delle persone che contrae l'infezione è molto ampio, anche il 5% diventa un numero molto elevato e questo diventa un aspetto estremamente importante. Sappiamo anche che è molto importante avere in mente le raccomandazioni che vengono utilizzate e poter usare eh, questi atteggiamenti della nostra vita quotidiana come un elemento importante. Colgo un aspetto che vorrei sottolineare, eh, il primo aspetto, due aspetti che vorrei sottolineare. Il primo aspetto che voglio sottolineare è l'importanza per le persone che sono positive con po senza sintomi o con pochi sintomi o pauci sintomatiche, come spesso le definiamo, queste persone devono assolutamente rispettare le regole di isolamento. Uh, su questo abbiamo creato anche dei fogli di istruzione che si possono scaricare, si possono scaricare leggere dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità ma sono presenti anche nel circolare ministeriali. Questo aspetto è determinante perché queste sono le persone che se non rispettano queste regole sono quelle che possono più facilmente trasmettere l'infezione. Perché come capite una persona che è ospedalizzata se è positiva certamente nel suo contesto ma è già trattata come positiva. Persone invece che bene o che e quindi hanno solo una viremia positiva o che persone che hanno pochi sintomi tipo un po' di, di moccio, diciamo, un po' di arrossamento della congiuntiva o qualche linea di febbre, quelle potenzialmente sono le persone che più facilmente possono trasmettere e trasmetteranno tanto più, tanto più sono sintomatiche. Questo è il passaggio estremamente importante. La seconda grande raccomandazione, prima poi di arrivare Avviarmi all'analisi dei dati di mortalità, la seconda grande raccomandazione è attorno alle persone fragili. Lo vedremo anche dai dati di mortalità. Purtroppo la mortalità colpisce persone affette da patologie, persone anziane. Il combinato tra persona anziana con più patologie è il fattore che oggi è più presente è lo scenario che è più presente nei dati di mortalità che purtroppo dobbiamo analizzare. Da qui nasce il problema e la raccomandazione di fare in modo che le, queste persone fragili abbiano la protezione più elevata che possiamo dare loro. Eh, protezione vuol dire stare in casa, vuol dire anche che la rete di supporto sociale deve poter aiutare queste persone a stare in casa, a evitare i contatti, portando loro spesa, aiutandoli in qualche modo laddove non sono in grado di farlo da soli. Però queste sono le persone più in questo momento più fragili, sono le persone che in caso di infezione rischiano di pagare il dazio più alto. La seconda cosa importante è sempre per queste persone nelle istituzioni come case di riposo, RSA, è già previsto nei nostri normativa, è previsto il fatto che rimangano ovviamente, si privi loro dell'affetto anche dei loro cari nelle visite ma questa privazione è una privazione estremamente importante perché in quei contesti un'eventuale presenza di infezione è più difficilmente controllabile e poi soprattutto ha una popolazione particolarmente fragile e quindi ancora una volta questo è un qualcosa che dobbiamo evitare. Venendo al tema delle, dei decessi abbiamo detto già da alcuni giorni che accanto a un'analisi eh, quotidiana, che fa ovviamente la protezione civile, che eh, enumera sostanzialmente eventi riportati, noi successivamente, quindi con un ritardo dovuto al fatto che dobbiamo analizzare caso per caso, anche tra, attraverso cartella clinica, eh, andiamo a fare un'analisi più dettagliata sul profilo delle persone che purtroppo perdono la vita durante questa epidemia. Bene. Eh, questo ovviamente richiede a un ritardo, dicevo, perché vuol dire acquisire la cartella clinica di queste persone, quindi, questo è l'unico modo che ci consente un'analisi più precisa di cosa, delle patologie che hanno avuto queste persone e anche del decorso clinico che ha caratterizzato queste persone. I dati non sono significativamente diversi da quelli che abbiamo presentato già da alcuni giorni, ovvero sia più andiamo ad approfondire più ci ritroviamo maggiori dettagli ma sostanzialmente l'inquadramento generale è lo stesso, ovvero sia parliamo di una popolazione, parliamo di chi decede, che ha 80 anni più o meno, è una popolazione dove è soprattutto di tipo maschile, quindi le donne sono soltanto il 30 eh, in questo caso, l'altra cosa sono quindi sostanzialmente la differenza di età tra chi decede e le persone che invece vengono ricoverate o vengono, sono affette dall'infezione è un'età che eh, mostra sostanzialmente quasi 15 anni di differenza quindi è una realtà che colpisce soprattutto le persone anziane e i picchi più elevati li abbiamo nelle fasce di età dai 70 anni ai 79, quello più elevato in assoluto di decessi colpisce l'età tra 80 e 89 anni. Quindi è una realtà che, come ribadisco quanto detto all'inizio. Accanto alla fascia di età, l'altro elemento molto importante è il fatto di avere delle patologie, quelle che noi chiamiamo comorbosità, patologie spesso comuni ma che tra loro associate poi rendono molto fragili queste persone. Sono patologie come la fibrillazione arteriale, l'ictus, l'ipertensione arteriosa, la demenza, il diabete mellito, il cancro, l'epatopatia cronica, insufficienza renale, le classiche patologie che purtroppo accompagnano spesso gli ultimi anni della vita della nostra vita. Bene, in quando andiamo ad analizzare la mortalità scopriamo che sostanzialmente il 48%, 48.5%, delle persone esaminate ha tre o più patologie, il 25.6% ha due patologie e l'altro 25.1% ha una patologia. Di fatto all'analisi attuale, e stiamo a, ulteriormente approfondendo il dato, su questo soltanto lo 0,8% in questo momento risulterebbe avere meno, una, zero patologie. Questo è un passaggio importante per comprendere un po' l'andamento dell'epidemia e anche per giustifica il perché mi avete sentito iniziare e raccomandare veramente a tutti gli italiani attenzione alle nostre persone fragili. L'altro elemento che si conferma sono i tipi di sintomatologia prevalente che caratterizza l'esordio di chi poi viene ricoverato e purtroppo ha un esito non, non, non fausto e la febbre e la dispnea, la difficoltà respiratoria sono i due elementi più importanti seguiti dalla tosse. Diciamo che oltre tre persone su quattro hanno febbre e dispnea, questo è l'altro elemento importante. Abbiamo altri elementi che possono darci, eh, tra le persone più giovani, eh, guardando un po' i decessi che purtroppo abbiamo anche al di sotto dei 50 anni, in questo tipo di categoria... Quando siamo andati poi, andiamo ad analizzare su cartella clinica, troviamo eh, persone che purtroppo già a quell'età sono affette da alcune patologie come patologie cardiovascolari, eh, disturbi renali, disturbi psichiatrici, eh, diabete mellito, obesità e quindi ancora una volta anche le persone più fragili spesso tra loro in combinazione e in associazione, ancora una volta persone più giovani ma in questo caso particolarmente fragili perché, da, perché affette da questo tipo di patologia. Il quadro quindi per riassumere e per lanciare un messaggio finale proprio per, eh, prima poi di lasciare spazio alle domande, credo che ancora, dobbiamo essere consapevoli che siamo in una fase in cui stiamo misurando l'effetto delle misure che sono state adottate, in particolare quelle adottate in tutto il Paese. Eh, siamo ancora in una fase in cui non possiamo vedere immediatamente i benefici, ci vorrà ancora qualche giorno, ma soprattutto è una fase in cui non dobbiamo mollare, non, siamo, non abbiamo le condizioni, non ci sono i presupposti per mollare, dobbiamo mantenere queste misure se vogliamo verificare degli effetti e se vogliamo veramente, e questo è il secondo messaggio, fare in modo di proteggere le nostre persone più fragili. Eh, questa è la scommessa che dobbiamo la fare tutti assieme, è la scommessa che eh, ci stiamo dando e credo che anche i numeri che presentiamo e condividiamo eh, due volte alla settimana, quotidianamente attraverso l'infografica e quotidianamente attraverso i dati della protezione civile, ci indicano che questa è la strada che dobbiamo continuare a percorrere per fare in modo che eh, le persone che hanno bisogno di assistenza la possano trovare e soprattutto la possano, possano essere diluite nel tempo così che possono trovare le nostre strutture sanitarie e i nostri professionisti eh, in grado di dare la migliore assistenza. Un'ultima osservazione, mi lasciate, me la consentite, ed è quella di ancora una volta un ringraziamento, un ringraziamento a tutti i nostri professionisti, un ringraziamento ai volontari un ringraziamento alle autorità locali, nazionali, regionali che eh, si stanno spendendo in tutti i modi per cercare di eh, arginare e cercare di attenuare e ridurre l'impatto di questa epidemia. Grazie, passiamo alle domande. Mi atterrò. Giuliano Bormioli, Agenzia Nova. E io vorrei tornare, avevo già chiesto ieri, sulla situazione delle province di Bergamo e di Brescia che mi sembrano un po' quelle più mh, da considerare in questo momento. Innanzitutto vorrei capire se l'istituto ha fatto degli studi e se si spiega questo incremento vertiginoso di contagi, anche di decessi, semplicemente con la vicinanza dal focolaio iniziale o se ci possono essere altre cause per cui in quei territori in cui ricordo che comunque eh, il numero dei contagiati supera singolarmente quello di Emilia Romagna e Veneto e ehm, riferito a questo e alla situazione lombarda e della provincia di Bergamo se eh, si aspettano un'evoluzione simile anche dovuta alle tante persone che nelle scorse settimane hanno lasciato eh, la Lombardia appunto e nel caso quando vi aspettate di vedere queste conseguenze nel resto del paese? Grazie. Allora. Prima di tutto mi consenta un auspicio, le misure adottate eh, mirano a fare in modo che non vediamo queste conseguenze che possiamo, o quantomeno le possiamo vedere molto attenuate, ecco, questo è il primo auspicio ed è il motivo per cui sistematicamente facciamo un appello per raggiungere questo. La realtà di Bergamo e di Brescia è una realtà in questo momento in cui la circolazione è molto elevata sono realtà comunque dove ci sono popolazioni anziane eh, che fino a prima dell'epidemia è tuttora come marker è un marker di una ottima qualità della vita perché si sopravvive a lungo eh, anche con più patologie perché non dimentichiamo queste sono persone che anziane che vivevano eh, con più patologie ma che in questa situazione purtroppo diventa un elemento di maggior rischio. Noi riteniamo che questa situazione eh, in questo momento, non, ovviamente non possiamo fare previsioni ma possiamo, sulla base delle esperienze che sono state fatte in contesti simili, parlo della zona dell'Odigiano, eh, ci sono evidentemente i presupposti, oggi viviamo una situazione non dico di picco ma certamente di ampia crescita, l'auspicio è che queste misure se adottate sistematicamente possano poi ovviamente attenuare questa curva e poi evitare che questa si riproduca in altre province. Questa è un po' è la scommessa che stiamo facendo, in questo momento il pattern di, eh, casi, di casi che si verifica in queste province e anche in qualche altra zona è un pattern molto elevato però dobbiamo anche tenere presente che fa parte, è un portato di un tempo eh, di, qualche di, di qualche giorno fa, cioè prima delle, che venissero adottate le misure. È vero che la Lombardia aveva una zona gialla come chiamavamo gialla, però non era così stretta come poi è diventata con i due decreti successivi. Ma, è solo per la vicinanza Ma diciamo che sono aree dove c'è una, tutta Lombardia è una regione con una fortissima circolazione tra le persone, e strettamente interconnessa sia per attività industriali, per attività per tutte le attività produttive sostanzialmente, questo ovviamente facilita e quindi diventa anche più complesso interrompere i contatti, adesso probabilmente è un po' più semplice perché ci siamo bloccati però certamente quello che noi vediamo è che il fattore contiguità è un fattore che abbiamo colto in varie, in varie cose, anche una parte dell'Emilia del Nord in realtà ha una caratterizzazione di una forte circolazione proprio laddove è in stretta connessione con queste aree. Ovviamente adottare queste misure su tutto il territorio nazionale vuol dire fare in modo che questa contiguità non diventi poi no, si rallenti e questa è un po' la scommessa che oggi dobbiamo tutti cercare di vincere proprio nelle aree contigue. Nei dati eh, relativi ai decessi, le persone decedute sono decedute tutte in ospedale o sono decedute anche a casa? E la seconda domanda, invece l'8% delle persone contagiate risulterebbe all'interno degli ospedali, delle strutture sanitarie, quindi sono operatori sanitari. Chiedono ancora di più la possibilità di poter effettuare test. In alcuni ospedali non tutti lo fanno, quindi volevo sapere come si può risolvere il loro, il loro appello. Allora partiamo dalla prima domanda, la prima domanda era quella di eh... sulla se erano deceduti a ah, casa sì. o no, noi abbiamo segnalazioni di decessi soprattutto in ospedale, abbiamo anche segnalazioni di decessi in casa di riposo. Questo è per il dato che noi oggi abbiamo ed è il motivo per cui abbiamo anche segnalato, mi avete sentito ripetere più volte il tema delle case di riposo, questi luoghi dove concentriamo delle persone anziane fragili e che vanno assolutamente protetti. Questo è il primo dato, non escludo che ci siano ovviamente dei decessi a casa, le sto dicendo dei dati che abbiamo censito di cui abbiamo documentazione. L'altro elemento importante è, era quello degli operatori sanitari, i nostri dati ci dicono che ci sono operatori sanitari che sono diventati positivi, purtroppo anche qualche operatore sanitario, qualche medico, anche altri professionisti ha perso la propria vita perché è affetto da questa infezione e ovviamente questo anche nella precedente conferenza stampa mi avete sentito citare una persona, un collega amico, ma non vorrei non è il collega amico ma sono i colleghi che si stanno sacrificando, il personale sanitario, i volontari e tutte queste persone che si stanno sacrificando per dare un'assistenza. Questo è un tema importante e credo che, ma qui forse il Commissario Borrelli è più informato, è più certamente una delle anime e dei motori di uturni nel cercare di garantire a queste persone strumenti per poter fare al meglio il loro lavoro, sapendo che siamo in una fase di mezzo dove la riconversione industriale non è ancora avvenuta e dobbiamo fare veramente i salti mortali, però lascerei la parola al Commissario Borrelli perché certamente lui è una delle figure oggi chiave nel garantire a tutti noi di poter fare il nostro lavoro al meglio. Sì, Io su questo voglio ribadire il lavoro immane che stiamo facendo, non lo stiamo facendo solo noi del Dipartimento della Protezione Civile, lo stanno facendo i colleghi delle regioni e c'è un uh, aiuto uh, tra noi e le regioni, ci diamo supporto reciproco per andare a prendere le mascherine in Brasile oppure per far arrivare e sbloccare delle merci che sono fermi alle frontiere. Questo è il tema, è quello di trovare sul mercato internazionale le mascherine, è un lavoro che è, è come una tela che tessiamo di giorno e la sera in qualche modo viene disfatta in parte perché eh, alcune commesse poi non si concretizzano per soprattutto anche eh, ragioni di chiusure delle frontiere. A livello diplomatico il Ministro Di Maio e i colleghi della Farnesina stanno lavorando molto ma quello che tutti quanti noi ci aspettiamo è quello che nel nostro Paese possa essere attivata quanto prima una produzione di eh, dispositivi, di protezione individuali che ci permettano di fronteggiare le esigenze. Nel frattempo fronteggeremo la, la questione contingente, l'esigenza contingente con tutti gli sforzi andando in giro per il mondo a trovare eh, i dpi che servono. Credo aggiungo solo un elemento anche per quanto riguarda gli operatori sanitari Comunque il comitato tecnico scientifico e poi questo è stato tradotto in circolari eh, da parte del Ministero delle, direz... delle Appropriate direzione del Ministero della Salute ha dato indicazioni su come monitorizzare il personale sanitario esposto in maniera tale che possa lavorare nelle migliori condizioni possibili anche laddove sia stato esposto. Buonasera, Giorgia Sadoro a Cronos. Dal report che avete pubblicato è emerso che il 70% delle vittime sono uomini di età media 79 anni. Volevo capire come mai di più gli uomini, se su questo avete fatto qualche ipotesi. Grazie. No, al momento non siamo in grado di dare questo tipo di risposta, è, una, anche, è un dato che anche noi stiamo vedendo. Dobbiamo ovviamente man mano che aumentiamo il campione delle persone che vengono testate, dobbiamo anche vedere se poi questo dato viene confermato. Questo è il dato che oggi censiamo. Volevo chiedere eh, sul tasso di letalità che continua a essere altissimo, a che cosa lo attribuite? Al fatto che vengono rilevati pochi eh, dei casi effettivi che ci sono oppure ci sono condizioni particolari qua in Italia rispetto anche agli altri Paesi che hanno avuto esperienze? Guardi, questa è una domanda che ci viene posta anche a livello internazionale, le risposte a qui che io posso darle in questo momento e che stiamo anche condividendo con i colleghi a livello internazionale che uno certamente c'è un fattore caratterizzante l'Italia che è l'età media, eh, noi abbiamo un'età media molto elevata, abbiamo corti di popolazione che vive molto a lungo, questo era uno dei nostri marker anche di forza del nostro servizio sanitario nazionale, questo ovviamente fa sì che questo, questo tipo di popolazione è il target diciamo, preferito da questo tipo di infezione per complicare in qualche modo la sopravvivenza perché in persone già di, fragili tra loro si aggiunge un ulteriore elemento che spesso nel caso delle morti fa precipitare eh, la situazione. Eh, questo è un primo elemento molto importante quindi la struttura di età media della nostra popolazione certamente rende, eh, rende, più rende... giustifica questo tipo, questo tipo di dato. Non abbiamo evidenze che il virus sia diverso rispetto a quello che cercola, circola in altre aree del mondo, non certamente da quello cinese, è stato detto in alcune situazioni, è stato anche ripetuto, ci sono i dati che lo stanno mostrando di analisi eh, proprio del, eh, del virus. Uh, un altro tipo di eh, considerazione in qualche modo sta colpendo alcune aree del paese dove le persone, eh, ci sono molte persone anziane perché l'età media è elevata, anche questo è un elemento che può giustificare questo tipo di dato. Eh, non abbiamo ragione oggi di ritenere che ci sia una specificità diversa rispetto ad altri paesi del mondo. Detto questo ovviamente stiamo analizzando, stiamo studiando, acquisire anche tutte le cartelle cliniche ci consente di poter andare in maniera più analitica a comprendere le ragioni di, eh, di questo. L'ultimo dato che lei citava era il denominatore, il denominatore nel nostro caso soprattutto e sempre più come vedete nei casi che vengono riportati quotidianamente dalla protezione civile, si tratta di un denominatore che in qualche modo eh, mostra come una parte importante delle persone è sostanzialmente positiva sintomatica a livello domiciliare però le politiche attualmente adottate in accordo con l'Organizzazione Mondiale di Sanità di tampone nella popolazione fanno sì che il numero anche di positivi ma semplicemente quarantenati senza essere stati confermati è più ampio e da lì la raccomandazione iniziale che le, i contatti stretti, quelli che vengono tracciati come contatti stretti devono rispettare la quarantena perché questo è un fattore importante, bene fa sì che questo denominatore è probabilmente più ampio e quindi, eh, no, più ampio, e quindi se calcoliamo sui numeri riportati la letalità questa rischia di essere sovrastimata, però il combinato di questi fattori che vi ho dato rappresenta una delle ragioni per cui noi riteniamo che questo, al momento, che questo sia lo scenario. Scusate, eh, sono Navarra dell'agenzia di stampa Asca News, eh, forse il professor Busaferro mi riferito. Eh, io in realtà avevo scritto una domanda che mh, in parte sicuramente lei ha già risposto però mh, gliela provo a rifare perché così come l'avevo fatta perché Credo che sia importante, un dato anche rispettoso delle persone che muoiono in questo, per questo grave virus. E le chiedevo proprio questo, in relazione ai dati che avete diffuso anche oggi, quanto si può chiarire che il decesso sia dovuto proprio e soltanto al coronavirus, al Covid-19? non già a quello che la Food and Drug Administration, Taylor l'altro giorno ha detto, è un, eh, una malattia da eh, pendolare, nel senso che sale sull'autobus, cioè sale sulla persona, sale sulla malattia che già sui problemi mh, di salute che ha già la persona e poi li, diciamo, li compromette. Ecco, esiste un dato reale, depurato delle cose che ha detto precedentemente, eh, che indica la mortalità reale di questo virus. Scusate il, la prolissità, è... no, beh, Navarra. Scusate. Beh. Ma provo a uh, riprendere un po' i dati che ho detto, ma provo a dirla in maniera uh, in un altro modo. Allora. Premesso che ogni morte per noi è una sconfitta e per tutto il personale sanitario, è, è veramente, per noi è una ogni morte è una sconfitta dal punto di vista, eh, ma è una sconfitta per l'intera nostra umanità che cerca ovviamente di eh, salvaguardare le persone più fragili. Non voleva essere. No, no, no, ma è, mi pareva giusto. Eh, la mia non voleva essere assolutamente. Lo prenda come una mia sensibilità, insomma, ecco così. Era anche la mia. <ride> okay. Detto questo, eh, lei ha fatto un esempio citando altri, ma ce lo, ce lo siamo detti. Quando io, io riporto, e trovo, non io, insomma, l'istituto riporta dei dati e vi dice che il 48,5% avevano tre o più patologie, eh, spesso vuol dire che sono persone, eh, e, magari, e hanno più di 70 anni, abbiamo detto il picco è tra 80 89 anni, sono persone che. Eh, vivevano in una condizione che noi chiamiamo tecnicamente di fragilità, vuol dire che anche un piccolo scompenso può sbilanciarli verso la fine vita o no. Ecco questo è l'elemento importante che caratterizza. Un esempio analogo nei mesi precedenti l'epidemia e nella, nella, nella storia anche in qualche modo di questo paese tutti ricordate che quando avvengono degli elementi particolarmente o climatici, pensate alle andate di calore, o eh, infettivi come l'epidemia influenzale, in realtà persone, eh, le più, persone più fragili finiscono per pagare un dazio perché, perché in una fragilità di base basta un piccolo no, fattore che altera l'equilibrio per far migrare la storia di questa persona verso un esito piuttosto che nell'altro. Ora quando io dico e vi riporto, e questo l'abbiamo visto anche per l'influenza, il che non vuol dire che l'infezione l'infezione in questo caso probabilmente è la goccia che ha spostato un equilibrio che di per sé era piuttosto fragile e quando diciamo che il 48.5% delle morti che noi abbiamo esaminato era in pazienti, che aveva più di tre o più patologie diciamo che erano persone piuttosto fragili che magari spesso prendevano molti farmaci che probabilmente avranno cioè, che c'erano tutta una serie di considerazioni che peraltro sono note nella realtà italiana perché grazie al cielo anche, viviamo a lungo anche con dei supporti è chiaro che tanto più fragile sei e dal motivo, da lì l'appello anche a proteggere i fragili tanto più ovviamente anche un piccolo stormir di fronde può influ influenzare questo è un po' il tema quindi non so se le ho risposto però certamente dire che la nostra popolazione è molto anziana e questo è un dato obiettivo a livello mondiale, dire che in questo momento l'infezione colpisce molto queste persone anziane e soprattutto in queste persone anziane finisce per diventare quella goccia più o meno grande che fa in qualche modo spostare un equilibrio. Questo è un dato obiettivo. Questo non giustifica però il fatto che a noi, noi far, vorremmo fare di tutto e vogliamo fare di tutto, cioè vogliamo impegnarci in tutti i modi affinché anche questa piccola goccia non sposti questo equilibrio. Marco Melli, agenzia Stampadire, vorrei sapere se la eh, seroprofilassia è un'idea ancora in piedi e se sì eh, come e quando si potrà usare il plasma eh, dei guariti per eh, curare i malati. Grazie. Ok questa è una delle domande e delle sfide anche più suggestive da sempre nel campo della sanità pubblica, eh, è un'ipotesi su cui lavoriamo e dobbiamo lavorare, è un'ipotesi però che per essere utilizzata richiede alcuni presupposti, il primo presupposto richiede di poter eh, dosare il numero di la quantità di anticorpi presente nel plasma dei guariti, noi sappiamo che ognuno di noi ha una risposta anticorpale diversa in funzione del proprio fisico, anche in funzione della, nostra capacità, della capacità del nostro sistema immunitario di produrre anticorpi specifici contro questo virus. Noi oggi non abbiamo tecniche standardizzate e condivise su questo, e questo è il limite più uno dei limiti che abbiamo in questo momento, il che non vuol dire che non lo avremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, però uno dei presupposti importanti in questo caso è poter dosare effettivamente quanti anticorpi chi è guarito, chi ha superato l'infezione ha sviluppato. Laddove noi riusciremo a dosare questo potremmo sì allora attraverso il plasma di queste persone selezionare il plasma di coloro che hanno dosaggi anticorpali, hanno risposta anticorpale significativa e poterlo usare eventualmente per supportare le difese immunitarie delle altre persone. Al momento stiamo, la, la, la parte chiave di questo elemento è proprio quella di andare a individuare e a dosare la quantità di anticorpi presente nelle persone che hanno contratto l'infezione. Ripeto, confido, i nostri ricercatori, le nostre aziende, le nostre università, i nostri centri di ricerca stanno lavorando duramente su questo credo che una risposta l'avremo prossimamente, non fatemi quantificare cosa vuol dire prossimamente, ma non in tempi remoti, quando avremo questo, questa diventa un'opzione interessante da studiare, da capire e può diventare un'opzione certamente da valutare. Buonasera, sono Claudio Fusani per, per Fiscali News, una domanda per entrambi. Noi abbiamo due scadenze adesso, il 25 marzo per quello che riguarda le attività commerciali e il 3 aprile per quello che riguarda le scuole. In base a quello che avete detto, anche oggi, numeri, dati, voi pensate che queste date potranno essere rispettate o ci sarà bisogno di una, di una proroga? E se c'è bisogno di una proroga, se c'è bisogno anche di avere misure più, più dure. Oggi se ne parla, nel senso che qualche ministro, Palazzo Chigi, ha avanzato l'ipotesi di mettere in campo misure ancora più stringenti. Qual è la vostra la vostra opinione? Grazie. Vado prima io. Allora io credo che è ancora presto per dare un giudizio e prendere delle decisioni. Almeno per quelle che sono le mie eh, valutazioni sulla base delle indicazioni della parte scientifica dovremo aspettare ancora qualche giorno, una settimana forse e poi si potranno anche vedere quelle che sono le tendenze che eh, si andranno in qualche modo a consolidare per cui io non eh, non mi formalizzerei su quelle che sono le oggi immaginare quali saranno le decisioni che si andranno a assumere. Il nostro Paese è stato Uh, bravo per aver assunto le decisioni, eh, ogni volta quelle più giuste ed adeguato, il criterio dell'adeguatezza e della proporzionalità delle misure che anche il Presidente Conte ha più volte ribadito, ogni volta che venivano adottate queste misure, eh, ci impone di fare queste riflessioni nell'imminenza della decisione e non con un eccessivo anticipo per quello che mi riguarda. Sì, Posso aggiungere poco a quanto ha detto il Dottor Borrelli, posso eh, ribadire il fatto che eh, noi dobbiamo misurare eh, gli, eventi, gli effetti delle misure adottate, lo stiamo facendo, il tempo è ancora breve, Dobbiamo però avere contemporaneamente in mente che questa è un'epidemia che tocca l'Italia, in questo momento la tocca in maniera particolarmente pesante in alcune aree del paese, ma come state vedendo tocca anche paesi dell'Unione Europea, eh, tocca in realtà tutto il mondo, ma anche paesi a noi molto vicini e quindi in realtà eh, diventa sempre più una battaglia eh, centrata molto sui comportamenti, centrata molto sulle misure generali di distanziamento sociale ma che va gestita, va misurata e i provvedimenti vanno modulati anche in funzione di quello che avviene. Nel senso l'efficacia dei provvedimenti, non mi stancherò mai di ribadirla, passa anche e soprattutto attraverso i comportamenti di ognuno, passa anche attraverso la consapevolezza che non ci sono scorciatoie che non ci sono test facili che mi possano mettere in sicurezza, un test negativo oggi domani potrebbe essere positivo, i test peraltro che noi adottiamo sono test che analogamente a quanto dicevo prima per quanto riguarda eh, gli anticorpi nel plasma sono test in fase di sviluppo, eh, oggi l'OMS ha qualche centinaio di test in fase di validazione ma è importante il comportamento oggi i test non sono l'arma decisiva, l'arma decisiva in questo momento sono i nostri comportamenti, ripeto i test danno una visione istantanea in questo momento io posso risultare negativo però dobbiamo essere anche molto consapevoli che sono test nuovi che non sono ancora stati validati e che certamente nelle prossime settimane avremo dei risultati e man mano che questi verranno consolidati, verranno spiegati, verranno validati scientificamente, i comportamenti, le scelte potranno essere modulati. però oggi la battaglia la dobbiamo vincere coi comportamenti. Ma servono misure ancora più stringenti? No? E lo... eh beh, ci lasci misurare che effetto fanno queste, quindi direi di. Sì, allora no. Ma io direi che non è che uno può cambiare misura ogni giorno, deve fare. Abbiamo detto che l'arco di tempo di azione è di un certo tipo è stato adottato un provvedimento recente, la scorsa settimana particolarmente restrittivo in su tutto il Paese, lasciamo che questo provvedimento agisca e in base alla sua azione poi faremo le considerazioni. Buonasera, Sabene del Tg2, professore ho una curiosità da chiederle, quando il governatore Fontana dice, cito testualmente, c'è la possibilità che non riusciremo più a far fronte alle cure per gli ammalati? Lei si preoccupa? Un'altra domanda sempre legata a questo. Quando il Sindaco Gori dice che il numero dei morti è sottostimato, a Bergamo non c'è neanche la possibilità di un tampone post mortem. Lei è preoccupato di questo? Se le strutture ospedaliere del Nord non ce la fanno, come potrà essere traslare questa situazione al sud se i contagi di questi giorni o delle, come dire, le, le, le fughe dal nord verso il sud daranno purtroppo i risultati che nessuno si augura. Ma allora eh, che io sia preoccupato eh, penso non saremmo qui, credo, eh, assieme a tutti voi a condividere con il nostro Paese, con i nostri concittadini eh, le raccomandazioni e, tutte, e tutti eh, no, le, e anche certe misure, le misure adottate che sono particolarmente restrittive quindi se lei mi dice sì sono preoccupato ma sono anche impegnato, siamo impegnati per cercare di fare in modo che degli scenari che oggi sono particolarmente critici, l'abbiamo detto all'inizio della conferenza stampa, non si verifichino in altre aree del Paese. La scommessa e da lì gli appelli è che dobbiamo tutti lavorare assieme anche se in questo momento in alcune aree del Paese sembra che sia molto lontano, che sia una cosa che riguarda altri, che riguarda concittadini, persone che sono a centinaia di chilometri da noi, il nostro comportamento, anche se viviamo a centinaia di chilometri dalla Lombardia, è determinante proprio per evitare questi scenari. Io credo e sono fiducioso che tutti noi italiani siamo consapevoli di questo e che cercheremo di evitarlo. Quindi sono preoccupato ma sono impegnato e sono anche confortato dal fatto che colleghi, autorità, eh, forze, volontariato, cittadini, mi pare, eh, ho l'impressione eh, ma forse voi ne avete ancora più di me perché avete i sensori molto più di quanto possa avere io, eh, mi pare che il messaggio stia passando e credo che dobbiamo tutti impegnarci perché continui a passare, non è una cosa che risolviamo col comportamento di un giorno ma dobbiamo rispettare queste regole per l'arco di tempo che ci stiamo dando. I morti di Bergamo, purtroppo in questo momento Bergamo ha una circolazione del virus molto elevata, ha una popolazione anche nella sua provincia eh, con molti anziani, e questo ovviamente purtroppo è, è uno di quegli elementi che abbiamo, ci siamo detti rientra in quella. Alta circolazione, popolazione molto anziana, con molte morbidità. In una sanità anche come quella a Bergamasca, dove lavorano, dove hanno strutture di assoluta eccellenza internazionale, professionisti bravissimi, eh, però pur col loro massimo impegno, pur con la massima personalità, quando i numeri sono di un certo tipo eh, purtroppo e soprattutto ci sono persone anziane fragili con queste polipatologie, diventa molto difficile poter fare, eh, dare più di quello che si sta dando. Insomma. Luca Laviola dell'Agenzia ANSA. Eh, professor Brusaferro, da qualche giorno sal ci salta sempre più all'occhio il caso del Veneto che mi sembra avere, lei mi, mi smentisca nel caso, una performance, chiamiamola così, piuttosto buona. Eh, vedo che il numero dei tamponi è elevatissimo, ne hanno fatti 40.000 a fronte dei 48.000-49.000 della Lombardia che ha 15 volte i casi del Veneto, hanno anche un numero molto basso rispetto alle altre regioni del nord di morti e danno molti Intenti. pazienti in isolamento domiciliare rispetto a quelli ricoverati. Lei ha detto che i test non sono decisivi, se ho sentito bene in questa fase. Volevo capire se in Veneto quali sono i motivi di questa performance migliore del Veneto rispetto alle altre regioni, se non sono i tamponi. Guardi, io credo che l'ho detto in premessa e lo, lo, lo, lo ribadisco: una delle scommesse. Le... Una delle scommesse più importanti accanto all'assistenza ospedaliera è quindi la disponibilità di letti di terapia intensiva, di letti di semi intensiva e credo, stando poi alle agenzie, so che anche nel Bergamasco stanno attrezzando ulteriori strutture per poter dare questa risposta. L'altra grande scommessa, e me l'avete sentito dire durante come leitmotiv in tutta questa conferenza e nelle conferenze precedenti, è la gestione delle persone a domicilio, positive o che non sono ancora positive ma sono contatti stretti. Io credo che quella è la scommessa importante che dobbiamo gestire, dopodiché per oggi è un po' presto per fare dei bilanci rispetto di confronti tra realtà diverse, io penso di raccomandare questo e spero e mi auguro e sono certo che tutte le regioni sia chi purtroppo come la Lombardia oggi è veramente nella, uh, nel focus della crisi ma anche le regioni, sopra, e anche, forse, lasciatemi dire, anche soprattutto le regioni che ancora non sono, in, non sono in questa situazione che ci auguriamo non entri in questa situazione, è molto importante che il tracciare i contatti, il Raccomandare laddove sono contatti stretti o sintom pauci sintomatici, quindi con tampone paucio positivo ma con pochi sintomi, a casa rispettino le regole di isolamento. Perché senza quell'elemento quell lì è molto difficile interrompere la circolazione. E concludiamo con una comunicazione di servizio. La Regione Campania ha informato che a breve farà un proprio comunicato per aggiornare i dati, noi li inseriremo nella comunicazione di domani. Grazie e buona serata.